Gente, gente, gente, uh. il villaggio, finalmente! Ah, oh, ecco! Guarda, è che lo cercava? È cioè, eh, eh, è uno scheletro. Uno scheletro armati... Alla... non cioè, Che accoglienza è al villaggio, scusa? Ma no, io ho, ho guardato il tipo no. molto la posizione del villaggio, ma non c'era scritto... Ah, mi ha dato ma delle frette. qua ci parla di scoperta e robe varie, cioè non ci dice... Eh, però, io dato che io sono magico, c'era scritto... C'era qui una, un capitolo sui villaggi, però eh. non lo trovo più. E eh, vabbè, eh, è scomparso. È ah, ho capito, eh. perché siamo arrivati al villaggio e quindi è scomparso, no, la magia nera. È eh, molto probabilmente. Vabbè, okay. esploriamo. In teoria qui... È... Oh, una western! Allora, vai, vai, vai. Bam. bam. Ancient, Ancient coniferous. coniferous. Quindi, okay. l'antico villaggio delle conifere. Ok. Eh. Uh, uh, sto prendendo qui un po' di roba. Ho trovato dei lingotti... Viola? Che si chiama? Però... Passa, passa, passa, vediamo e Poi passano uno a Luigi pure, così <susurra> allora, oh. Ma è oh. runico, rune sono queste <susurra> eh, No, si allora, chiama. no Sono rune, sì. e ho studiato runico Non è vero, non ho studiato runico Però sono rune Però non sei autorizzata. Però non sembrano rune Cioè, credo siano rune non, non di qua in realtà eh ti... Perfetto, cioè conserviamoli, ci possono servire. E... Allora, Do... continuiamo ad esplorare. Allora... E niente, Fernando ho trovato. Fernando. Ciao, ah, ciao Fernando. Villico. Ciao Villico. Venti di lana bianca per uno smeraldo. Fernando vai a quel paese. Ma no, è non pazzo. è molto economico. Lui mi vende 16 carbone per uno smeraldo. Anche lui non è molto economico. Ma c'è una casetta qua che si sale con la scaletta. Oh. Mm, oh, clever. per... E vabbè, per uno stack di smeraldi dallo zaino del viaggiatore. Uh, a buono forma di villager. Effettivamente ci dovremmo fa. fare gli zaini noi perché abbiamo bisogno effettivamente Ma è vero. Qui c'è Jimber. Qui c'è Jimmerdo con 4 di vita. Ma poverino, è stato picchiato probabilmente da uno zombie. Ci vende qualcosa di economico? No. Qui invece eh. c'è il biblio Oh, il bibliotecario invece è per 53 smeraldi dal viaggio dello zaino aiuto. Lo zaino del viaggiatore. Uh. Ma una torre! Una torre abbandonata! Oh mio dio! Eh. Vai, controlliamola subito! No, eh, no, per, aspetta, per, aspetta. Per fermi, fermi, Luigi! Ci, ci sono dei cosi! Allora. Uno lì? What? E uno lì? Co che sono? Sono dei tipo. De dei, degli orsi! Mi avvicino, vedo se fanno amicizia. Allora, a te non siamo provvisti di armature, quindi stai calmo. Eh, questo qua sembrerebbe tipo. fermo! Eh. Buongiorno! Buongiorno! Ok, lo possiamo eh, smicchiare eh, eh, Non li credo. Che serve un ma sembra di pietra, eh! Potre è una statua, magari. Invece. Mm. Eh, gente, questo qua eh, credo che voglia fare amicizia. È un troll! Gente, via! Vuole aiuto! Non vuole Secondo me vuole fare amicizia! <susurra> no, no, a no. Aiuto! Aiuto, aiuto, no, non sono amichevole io, aiuto! Aiuto! Ah! Ah, leva metà vita! Cos'è sto mostro? Ok, si è pietrificato sì. eh, Il sole tramuta i troll in pietra okay. Allora, gente, ho notato che c'è un piano di sotto okay. Io vado sopra Voi esplorate giù E eh, va bene E dopo, allora, dopo spiegaci cosa c'è sopra Vieni qua, Luigi, scendi Luigi, giù Luigi, vai ma. giù ad esplorare con Angelo Allora, vediamo Allora, sopra eh, Scendiamo giù Non sembrerebbe esserci: Oh, ah! Si una cade! Cos'è? Non c'è non, non c'è una scala! Come non c'è? In che senso? S aspetta! Non c'è una scala! È vuoto, cioè si cade a, a picco giù! e che c'è una torta là in fondo! Scendi giù, scendi giù, vi attento! Oh! Si cade Guarda, a picco! C'è una torta! C'è una torta, eh. Però no, aspetta, non rompiamo! Non sarebbe, Possono esserci trappole, non rompiamo! Analizziamo! Hey, Analizziamo! Allora, qua c'è una. Oh! Ah, yeah. yeah. yeah. Come facciamo a risalire? Cioè, come, cosa facciamo adesso? Siamo bloccati? Non io? abbiamo nemmeno un piccone. Oh, so. E niente, l'unica è esplorare. Aspetta, se... se passiamo di qua possiamo prendere il legno. Io Faremo... ho quattro di, ho quattro di ferro, posso farmi sia. un piccone. Tutti quanti questo blocco qui? E sì, vabbè, però, mezz'ora. Vai, vai, Dio. vai, che ci siamo qui. Ok. Aspetta, ok, allora, attenzione. prendo il legno, faccio una in allora, table... E un piccone mi Noi analizziamo pure. di qua, magari cosa c'è. Allora, Luigi, andiamo piano. Perché potrebbero esserci troppo Allora, qua ci sono delle. Tipo. specie di radici. Sono. Allora. allora così. Allora, qua c'è. Faccio... Uh. qua c'è una torta. Fermo, fermo, non, non prenderla. Allora. Ok, gente, ho fatto Maggio, un piccone Ma non c'è nessun meccanismo. C'è solo una cosa in legno. Non si sa mai. Noi <ride> non tocchiamo nulla. Allora, giù c'è del marmo. Ok, okay non, è, non è una trappola e chest, quindi posso aprirla. Ok, passa. Oh, eh. Un enchant, protezione dai proiettili. Allora, ragazzi, io ho trovato dei blocchi, possiamo già farci una specie di scala per risalire, quindi... Io ho trovato del permagelo, che si credo sia del permafrost. E io proporrei di lasciare questo dungeon per quando saremo un pochino più preparati. Allora, io dai. inizio a fare una scala. Facciamo e... una scalinata? Gente, per purificare l'acqua ho scoperto come si fa. Come? Se tu come? metti una bottiglietta d'acqua e, e la e cuoci, l'acqua si purifica. Ah, perfetto. E quindi. Bella! Quindi bevo. abbiamo una fonte d'acqua già pronta. Uno zombie mi ha dato un Inferium Exsence. Cos'è che fa sta Inferium? Allora, Io pure cerchiamo... l'ho trovata prima nel dungeon. Eccola. Allora, la fornace di Inferium, che si fa con un blocco di Inferium e altri tre Inferium Praticamente ha il 15% di efficienza in più Ho fatto okay, la crafting table, andiamo alla torre E iniziamo a levare la ghiaia dalla torre Ok, allora intanto io vi affido un piccone in ferro per chi lo volesse Grazie Allora, per ristrutturare qui servono varie cose Cioè, perché se alla più salite più le cose si rompono, vedete? Quindi sì. qua sopra proprio mancano le scale Ahia quindi io propongo, allora voi rimanete qui magari a togliere i residui, io vado sotto in miniera a scavare un po' di roccia. La amalgamiamo no, in modo di fare tipo dei gradini e il pavimento. Mm. E saliamo su. Allora io ho raccolto un po' di cobblestone, credo che 44 bastino per finire il piano. C'è una vista panoramica in giro La che è po assurda. Potremmo farci eh, l'osservatorio di cui parlavo prima, tipo un telescopio o un qualcosa e possiamo hai ragione, però okay, do, scelete, dobbiamo rifarla tutta la torre ora Siete un attimo uh, Avete presente che prima avevamo visto i troll invisibili, tipo sì. col martello eh, ne, ho, ne ho piccolato uno Ed è diventato cobblestone Questo qua però è, alla mia vista è ricomparso Te lo vedi? No, allora io vedo un'ascia, quindi forse... Aspetta, probabile che eh, non di, dipende da persona a persona Comunque... Do, interrompo un attimo il momento per ammirare la, la Aurora boreale la, Incredibile, la bellissima Allora, provo a fare la stessa roba che ho fatto con okay. l'altro Vai, vai Allora, tiro delle picconate Ok, ecco. li rompi quindi, quindi diventano della cobblestone Perfetto Ok, eh... oh, Interessante. Oh, uh, una stella cadente! Dove? È? È scomparsa, però là c'è una scavata Lui sta, ok eh, potrebbe essere un buon segno. Solo, solamente del freddo, ma non sto congelando, quindi è buono. Che... Ok, allora venite giù tutti quanti alla porta. Ok, aspettiamo Luigi che scende. Allora, vi propongo... Okay. Aspetta, dato che eh, abitiamo di fianco a un albero magico, perché mm. non andiamo a visitarlo? Beh, certo. Vai, Almeno vai. vediamo che albero, di che albero si tratta. Io lascia lascio, magari possiamo okay, vedere... allora... Che... È un albero blu che brilla Il okay. legno che dà è eh, Silverwood io, sì, per, uh... okay. Silverwood Legno di Cioè praticamente è legno di argento Legno argentato Ok allora lo, Se lo cioppiamo giù In teoria Se ci dai i sapling Poi abbiamo alberi magici oh, per... Ha droppato Aspettate Ha droppato un quick silver drop Col quick silver drop Facciamo i tubi Okay. E qui invece Molto con buono. Quicksilver Possiamo fare Il vet... Il, il, um, lo specchio okay. E i semi di Quicksilver Buono, quindi eh, I semi per piantare questo albero Penso Che uh, Gente, di qua c'è un altro albero magico eh? Vieni, vieni Luigi Ok. Aspetta. È sempre un Quicksilver è sempre un Silver uh, oh. Hai avuto un advanced, Mystical eh? Cyan Cyan Flower ok. E praticamente questo mistico fi fiore ciano. Che tieni Luigi passo a te così fai pure tu l'advancement. Okay. E ci dà, ci dà questo advancement. Oh, no. Allora, quindi, io direi: che finiamo di restaurare la torre così, almeno, abbiamo un posto in cui abitare. Buono.